Sono Tuccio perché non mi conosce. Per chi mi conosce siamo qua per ripassare la giocoleria. La ripassiamo? Ok. Allora iniziamo dalla pallina perché la pallina è l'oggetto che tutti quanti conosciamo. Anche quelli che non hanno mai fatto giocoleria la conoscono. Adesso chiederei al mio assistente. Grazie mille. La pallina. Allora prima di tutto facciamo un po' di riscaldamento. Prendiamo la pallina e la sentiamo per bene. La passiamo nell'altra mano perché non tutti sono destri. Magari... Chi è mancino preferisce farlo a sinistra, ma anche se siete destri, fatelo anche un po' con la sinistra, che fa sempre bene. Eh? Ci scaldiamo un po', come riscaldamento mi piace fare anche questa cosa qua, anche perché se normalmente voi non lanciate una pallina, comunque uno deve un attimo sentirsi a proprio agio con questo oggetto. Dopodiché andiamo a fare quelli che secondo me sono gli esercizi di base da sapere, da provare, con l'oggetto di giovaneria, pallina, Ok? iniziamo dal primo, il primo fondamentale, mano rivolta verso l'alto, lancio che porterà la pallina qua, pressa poco sopra la testa qui, un po' sopra gli occhi e poi lei scenderà e ritornerà nella nostra mano, Lo vediamo un attimo insieme, Possiamo guardare la pallina, nessuno ci vieta di guardarla, quindi le prime volte non vi suggerisco di lanciare la pallina così, ma guardiamo la pallina che sale e che scende. Proviamo anche con la sinistra, lo facciamo un po' di volte, poi naturalmente essendo un video adesso io non ve lo faccio per 5 minuti, però ci può stare di fare un gioco per 5 minuti o 10, poi se vi piace di più lo potete fare anche mezza giornata se proprio vi piace quel tipo di esercizio. Dopo aver lanciato la pallina in questo modo, il secondo esercizio è di lanciare la pallina come se fosse un arcobaleno. A me piace dire in questo modo, i ragazzi che seguono il corso lo sanno. Comunque, è lancio la pallina da questa mano a questa, disegnando con il lancio un arcobaleno. La pallina andrà sempre a questa altezza, però facendo questo percorso. Poi, terzo e ultimo esercizio per le basi, poi magari nel prossimo video vediamo delle cose un po' più interessanti. Il lancio con lo schiaffo. Quindi, lancio la pallina da questa mano che farà il mio arcobaleno e quando la pallina è qua io batto le mani e poi riprendo la pallina. Quindi, uno, due, tre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alla vostra velocità, non dobbiamo avere fretta, l'importante è portarci a casa il nostro arcobaleno e il nostro battito di mani. Poi vi ricordo, se non vi vengono subito gli esercizi, non importa, però proviamoli e mano a mano ci porteremo a casa i nostri successi. Va bene? Allora io direi che per adesso è tutto, nel prossimo video vi racconto quello che secondo me sono i blocchi e gli equilibri, così ci divertiamo un po', ciao!